la strada migliore per arrivare all'Arca sono gli archivi del presidente Cristavi. Dettagli sul tuo Opsat. E se Cristavi si intromette? Non toccarlo nemmeno. Ha legami con la CIA. Se Cristavi muore, la missione fallisce. Autandil, perché non raccoglie i bisogni del tuo cane? Ma chi è? Toglimi quel faro dagli occhi, ciacchino di merda! Avantino! Vendry, risparmiate le chiacchiere per dopo. Sì, signore! Ci scusi, signore. Ha trovato un indizio. Stupido cane! 重念烈酒 sentito qualcosa faceva parte del piano di Nicolò. Sono qui! Quelle non sono guardie di palazzo. Sembrano forze speciali. Soldati dell'Ito Georgiani, forse uomini di cristalli. Quindi Nicolazze deve essere nei paraggi. Questo inciderà sulla mia missione? No. Trova quei documenti sull'interrogatorio. Gli uomini di Cristavi non saranno certo più amichevoli di quelli di Nicolazze. Sei autorizzato a usare la forza. Se ne è andato. Guardiamo molto. Non era niente. Se ne è andato. Cristavi, signore, lei, Nicholas e i suoi uomini hanno quasi raggiunto la biblioteca. Resisteremo finché non sarà dentro. Signore, Presidente Cristavi? cosa si tratta? Un interrogatorio, torture e... Oh, mio Dio. Cosa? L'arca è un SADM. Un cosa? Sta per Special Atomic Demolition Munitions. In pratica un ordigno nucleare portatile. Intendi una valigetta nucleare? Esatto. Ti ricontatterò presto. L'arca è la tua missione, Fisher. Si trova in una cassaforte in un cavò, nella biblioteca, protetta da uno scanner della retina di Nicolase. Quindi, Nicolase mi servirà vivo per arrivare all'arca. Esatto. Siamo alla biblioteca, Nicolazze è lì dentro Stato di allerta, andiamo per recuperare l'arca Prepariamoci ad andarcene da qui Cos é stato? Movie-maker os Non ha senso il ca' uovo e occupato. Ci hanno attaccato Gli uomini di Cristalli hanno aperto il fuoco Servono in fu- Qui. Cosa vuoi da me? Raccontami dell'arca. Lasciami andare Io posso farti diventare ricco So già di cosa si tratta Voglio sapere da dove arriva Non ti servirà a niente Cosa hai intenzione di farci? Con cosa? Con l'Arc dove vorresti farla esplodere? Uccidimi o, o lasciami andare. Quello che stai facendo è inutile ormai. Raccontami dell'arca. È inutile? Non ti dirò nient'altro. Che nessuno si muova. Che nessuno si muova. Che nessuno si muova. Un azzi. E chi è il suo amico? Un americano? Chiedetelo a lui. Lei ci consegnerà l'arca. Non sono mica noi. Lei ci consegnerà l'arca. Onestamente, non so di cosa stiate parlando. Chris sa che si tratta di una valigetta nucleare. E sa che è il suo possesso. Uh, che uomo perspicace. Sa anche che si trova già in America. Cosa? L'arca non è qui. Vada avanti. L'unica cosa in questa cassaforte è la chiave di attivazione La bomba è in America Se Cristiavi garantisce la mia libertà, gli dirò dove trovarla Ci consegni la chiave di attivazione C'è questa spia, questo America. Dovete prendermela Io posso rivelarvi la posizione Ma solo in cambio della mia libertà e sicurezza D'accordo Voi due, scortate il signor Nicolazzo fuori dalla biblioteca E tu chi sei? Non parlare, Fisher. Tra 5 secondi provochiamo un blackout. Sarà la tua occasione. Consegnaci la chiave per l'arca. La prenderemo con le buone o con le cattive. Hai 5 secondi per decidere. Quattro secondi. Tre, due.. Qui est là? Fischer, Nicolazze non può scappare Pensi che sappia veramente dov'è l'arca? Sì, non possiamo lasciarlo in vita, visto che sa Un intruso, una spia americana nel palazzo, tutti in stato di allerta. in possesso di informazioni di importanza vitale per la salvezza del nostro paese. Catturatelo o uccidetelo! di essere il più chiaro possibile, spara Nicolazze da laggiù, fallo subito, non mancarlo, non avrai altre occasioni. Ottimo lavoro Fisher, è ora di andarsene, con i dati che hai recuperato è finita è La finita minaccia di Nicolazze contro gli Stati Uniti La nostra priorità adesso è tenere quei dati lontano dalle mani del nemico L'ospre ti sta aspettando Molti termano fuoco nell'ufficio di Cristavi In che condizioni è Cristavi? Leggete il presidente Cristofi portate il presidente in un luogo sicuro assassino nel palazzo! tutti gli uomini potrebbero essere più di uno ordine diretto del presidente Cristofi trovare l'assassino chi ha sparato, lascia il palazzo. Forza letale, l'assassino è la nostra massima priorità. Dov'è Nicolazze? Chi sta proteggendo Nicolazze? Ti troveremo. Sei circondato, ti trovi. dell'uccisione di Nicolazze. Nicolazze è morto. Ripeto, Nicolazze è morto. Trovate l'assassino. La cucina e la sala da pranzo sono pulite, l'assassino è sparito nel nulla. Un condominio di otto piani e l'area circostante sono stati evacuati oggi a Gate, nel Maryland, dalla Guardia Nazionale. Secondo le autorità, il motivo dell'evacuazione sarebbe una fuga di gas e gli eventi di oggi non avrebbero alcun legame con Combine Nicolazze o la crisi informatica georgiana. Opsgate, che si trova a meno di mezz'ora dal centro di Washington DC, sarà da quando è stato rinvenuto e identificato il cadavere del presidente Combine Nicolazze, cinque giorni fa. Le guardie di palazzo azerbaigiane hanno ferito a morte Nicolazze durante quello che sembrerebbe un tentativo di spodestare l'attuale presidente Varlam Kristavi. Durante una conferenza stampa stamattina il presidente Bowers si è complimentato con gli americani per il coraggio dimostrato. Siamo stati colpiti, abbiamo vacillato ma non siamo caduti. Non esiste alcuna avversità o minaccia che la perseveranza degli americani non possa superare. Non esiste alcun problema che lo spirito d'iniziativa degli americani non possa risolvere. Quindi esprimo Papà, la mia più grande relazione a ogni cittadino americano del mondo, ogni civile o soldato che si è opposto al terrore e alle angherie di uomini malvagi. La storia non dimenticherà la vostra determinazione. La storia non dimenticherà la vostra determinazione. Papà, cosa c'è? Non ridevi così da quando Reagan <ride> se ne andò. Niente, lascia perdere. Abbiamo tenuto accesa la fiamma È la linea per privata, americana tesoro. in tutto È per il me. mondo. Oh. Che Dio illumini il nostro cammino e le nostre menti per ciò che ci riserva il futuro. E che Dio benedica l'America. Non dirmi che devi ripartire. Sera.